Buonasera, uh, sì, il tema è molto vasto quindi in realtà lancerò soltanto un seme, una provocazione per quanto riguarda un tema di cui questi giorni si è sentito tanto parlare, abbiamo parlato tanto di F35, abbiamo fatto una campagna elettorale in cui abbiamo detto che li toglievamo, poi non tutti, poi li rimettiamo. Nei fatti in realtà questo Paese ha già speso tanti soldi, 25 miliardi di dollari, nel programma F35. A giorni partirà la produzione del primo velivolo vicino a Novara, lo stabilimento sarà il secondo per dimensioni e importanza secondo al mondo e quindi diciamo sì parliamo di F35 però forse la battaglia per quanto giusta è una piccola battaglia, bisognerebbe parlare un po' più in ampio di politiche della pace, di mettere al centro di questa discussione un nuovo modo di vedere il mondo. Io ho pensato al libro di Pippo, l'ultimo che è uscito, che prende il titolo da una frase di Pertini. Mi è tornata in mente la frase di Pertini usata tante volte quando nel 78 disse uh, «svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai», che forse in questo periodo storico è una frase che dovremmo riportare. Oltre alla foto di Pertini che abbiamo in tutte le nostre sedi di partito, forse anche l'articolo 11 della Costituzione per cui la, la, la, la Repubblica Italiana ripudia la, la ripudia la guerra, sarebbe una di quelle frasi da stampare, ripudia la guerra, ce l'hanno detto i padri costituenti dopo due guerre devastanti, c'è un motivo perché l'hanno messa nei principi fondamentali di del paese che andavano a ricostruire. Um, velocemente, quello che mi chiedo io perché questo partito non possa avere il coraggio di pensare che la guerra può uscire dalla storia, perché non si può fare portatore di un'idea, per cui tante associazioni e tanti movimenti oggi impegnano tante energie e tante risorse in maniera in un mondo, in un mare magnum, ma molto anche frastagliato al proprio interno. Perché un partito di sinistra non possa riprendere questi tipi di valori? Perché mentre noi investivamo miliardi di euro e di dollari sulla, um, sugli F-35, intanto il servizio civile veniva, gli venivano tolte praticamente tutte le risorse, sono state abbattute le risorse per un servizio che viene considerato difesa cioè la difesa della patria è riconosciuta al servizio civile, perché difesa della patria non è solo difendere dal nemico, ma la difesa della patria è la difesa del territorio, la difesa delle persone in tutte le fragilità in cui sono costrette a vivere, è la difesa del patrimonio culturale, è la difesa uh, del, di, di, di proprio del, di dove viviamo, della patria dove viviamo. Quindi riprendiamo questo concetto di difesa e poi è anche intervento all'estero. Non ho tempo per spiegarlo perché ci sono rimasto due minuti, però vi inviterei a guardare un video che hanno fatto uh, i caschi, caschi bianchi, si chiama Oltre le vendette. È un progetto sperimentale che stanno facendo uh, sulla um, gestione dei conflitti in maniera non violenta in Albania. Andatelo a cercare su YouTube perché spiega bene cosa c'è tutto dietro a un progetto sperimentale, quindi dove se ne, poi, ne stanno traendo poi le conseguenze in maniera scientifica diciamo. Poi vorrei, uh, ho promesso a un mio amico che oggi doveva essere qui ma non c'è perché è cooperante in questo momento in India, aveva un messaggio per Pippo e quindi glielo approfitto dell'ultimo minuto per, per leggerlo. Si chiama Ronnie, è il momento in India, porta per favore a Pippo il messaggio che oggi come non mai abbiamo bisogno di una profonda riforma della cooperazione italiana, di una vera e coraggiosa politica di pace sul modello di molti paesi del nord Europa. E la crisi economica non può essere più una scusa. Abbiamo una legge dell'87 e fondi gestiti male dal MAE, che fa acqua da tutte le parti. Siamo il fandalino di d'icona dell'Europa da sempre. Ho iniziato a fare il cooperante nel 2002 dopo aver letto un piccolo libricino blu dal titolo Lettere senza frontiere, una raccolta di lettere che volontari dei medici senza frontiere, medici, infermieri e logisti, avevano inviato ai loro cari, dalle sedi del loro lavoro nel sud del mondo. Quei racconti non erano solo resi conti di vita quotidiana, di persone, professionisti che dedicavano ad aiutare uomini e donne sconosciute in paesi lontani. Quelle terre trasudavano sentimenti di affetto, amicizia, nostalgia, passione, amore per il mondo intero. E quindi con questo io spererei che il, nuovo, il Partito Democratico che noi con Pippo vorremmo costruire avesse una uh, parte importante del proprio progetto, proprio l'idea di... Uh, togliere la guerra dalla storia e di farci promotori di questo tipo di, di sogno che però la nostra Costituzione ce lo mette tra i principi fondamentali. Grazie.